Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta a cuor di pera. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pere tagliate a dadini, miele, zucchero, burro, uova, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, succo di pera, scorza di limone e vanillina. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero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 Senza lavare il boccale mettiamo il burro e lo facciamo sciogliere per un minuto, 50 gradi, velocità 1. Aggiungiamo le pere e azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungiamo il miele. E continuiamo la cottura per 6 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Trasferiamo il composto in una ciotola capiente. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale, mettere nel boccale il burro ed azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 4. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo lo zucchero messo da parte ed azioniamo i bimbi per altri 3 minuti a velocità 4. Con le lame in movimento a, meno, a velocità 4, adesso aggiungeremo le uova. La farina. il lievito la vanillina e il succo di pera Posizioniamo il misurino e azioniamo il Bimby per altri 30 secondi a velocità 4 Il composto è pronto, trasferiamolo nella ciotola con le pere ed amalgamiamo delicatamente con una spatola. Trasferiamo il composto in uno stampo con apertura cerniera ben imburrato e infarinato del diametro di 26 cm circa.